Ciao a tutti. Oggi prepareremo la torta salata funghi e carciofi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono: una dose di pasta brisè, cuori di carciofo surgelati a spicchi, olio d'oliva, funghi misti, prezzemolo, sale, pepe, uova, latte, panna da cucina, parmigiano grattugiato e scamorza affumicata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i carciofi, i funghi e l'olio. Li facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi antiorario velocità 1 Aggiungiamo adesso il prezzemolo. continuiamo la cottura per 3 minuti. 100 gradi antiorario velocità 1. Andiamo a togliere l'acqua in eccesso. Distribuiamole adesso sulla dose di pasta brisei che abbiamo leggermente buggerellato con i rebbi di una forchetta. Livelliamo bene. Condire adesso con un po' di sale. Mettiamo un po' di pepe. Adesso senza lavare il boccale mettiamo le uova, la panna da cucina che noi abbiamo fatto con il bimbi, il latte, il parmigiano. il sale e il pepe e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Versiamo il tutto sopra il ripieno. Adesso mettiamo i cubetti di provola affumicata. Richiudiamo i bordi. Andiamo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La torta salata è pronta, lasciamola raffreddare prima di servire. Torta salata, funghi e carciofi. Grazie e alla prossima ricetta!